Interviene in dichiarazione di voto la consigliera Agnello. Prego consigliera, per tre minuti ne ha facoltà. Grazie Presidente. Prima di tutto vorrei dire che noi non stiamo dormendo affatto su un argomento così importante. Anzi, con il Presidente Daniele Diaco della Commissione Ambiente abbiamo incontrato gli uffici e vengo subito al sodo della questione. Gli uffici stessi che hanno detto, io per uffici intendo Dipartimento eh, Urbanistica e Dipartimento Ambiente, gli stessi uffici che hanno collaborato alla stesura di questo regolamento, eh, il, eh, approvato con Delibera 26/2015 hanno detto che in realtà ci sono diverse difficoltà per attuare eh, il regolamento stesso. Proprio eh, difficoltà che hanno chiesto a noi, eh, in quanto maggiori, al governo di Roma Capitale di cercare insieme a loro di superare difficoltà proprio nell'attuazione di questo regolamento eh, che riguarda eh, non solo la mappatura, ma anche l'osservatorio previsto e insomma tanti altri elementi. Eh, mh, noi abbiamo preso tutte queste loro difficoltà, ne abbiamo parlato lungamente con loro e mh, abbiamo. Mh, trovato eh, prima di tutto eh, abbiamo voluto che gli uffici stessi avessero tra di loro un rapporto eh, di lavoro cioè di, di incontrarsi su questo e, e appunto ragionare prima di tutto proprio sulla mappatura perché abbiamo capito insieme a loro che se non c'è una mappatura delle antenne radiobase sarà difficile poi attuare l'intero regolamento. E inoltre voglio aggiungere che per quanto riguarda un'antenna portata proprio in Commissione Ambiente eh, di via Cairoli, proprio eh, su input della Commissione, insomma che è presente, chi c'era in quella Commissione lo può dire, proprio il Dipartimento, eh, il Dipartimento Urbanistica si sta muovendo e sta verificando lo spegnimento di quell'antenna perché è chiaramente è vicino a un sito sensibile che è una scuola. Aggiungo inoltre che l'impegna, il secondo impegno di questa mozione, è, è praticamente contrario al principio costituzionalmente garantito della comunicazione. Ai no, questo principio costituzionalmente garantito va proprio a cozzare ed è il problema per cui non è possibile che un comuni vieti vieti il rilascio di autorizzazioni di installazione di antenne radiobase ma deve comunque trovare un altro posto cioè un posto sussidiario ed è proprio questa la difficoltà degli uffici che non avendo la mappatura non riescono ad individuare un, eh, un altro posto dove installare l'antenna e quindi eh, mh, attuare così la normativa sulle antenne radiobase che ricordo è anche una normativa del 2003. Quindi ehm, diciamo che noi siamo sul pezzo, mi dispiace che il consigliere Corsetti debba sempre tirare fuori argomentazioni che non rilevano in questo momento perché noi siamo sul pezzo, stiamo studiando, come potete sapere abbiamo ben chiaro l'argomento delle antenne che ci sta a cuore perché noi al tempo, nella scorsa consigliatura, già avevamo rilevato delle problematicità su questo regolamento. Il voto mi viene suggerito di astensione a questa mozione. Grazie.